Eh, i buffoni di corte perché perché vengo i buffoni di corte perché i buffoni di corte e, e, e, e, e, infatti all'inizio non ero troppo felice ero abbastanza scazzato lavoro tutto il giorno qua faccio dalle 9 alle 6 eh, sì perché qui i buffoni tutti Perché vieni buffoni? Sì. Perché mi hanno obbligato. Eh, in realtà non lo so nemmeno io perché vengo. Dai Luca, rispondi. <ride> e perché i buffoni di corte siamo sempre tutti molto occupati? I fuori di corte è, è, è, è la mia bella, la mia, la mia bella famiglia più, più cara, più dolce del mondo. Perché mi diverto un casino? Amo Luca, amo tutti quanti tengo Per fare tante attività Perché siamo una famiglia e stiamo benissimo tutti quanti insieme Perché mi piace, perché mi piace stare a contatto con, con tantissime persone Che hanno, hanno un sacco di cose in testa sempre diverse e... e poi ci conciamo in questo modo ridicolissimo Facciamo un sacco di cose quindi io vengo qua perché mi piace recitare mi piace ballare mi piace musical avete mai provato a fare teatro con dei colleghi del genere Muori dal ridere perché mi piace scusami non parli italiano ah, è una splendida famiglia perché mi piacciono le ragazze How we speaking English? So, I'm very glad to be here with them. Vado lì non soltanto perché mi diverto io, ma anche per aiutare gli altri, anche se spesso sono stati gli altri ad aiutarmi. E poi mi sono affezionata e sono rimasta. Perché mi diverto. Mi trova bene. E ho conosciuto delle persone bravissime. Alla fine i buffoni di corte è come se fosse il mio piccolo mondo. Amo la via, girassosia, sonia, di bisafuri, che c'è il mio Bello. Perché mi sento a mio agio. Perché ho scoperto una bella realtà in cui mi diverto. Perché vado a ginnastica artistica. <coughs> e quindi... Ciao. Una grande associazione. Che mi ha insegnato tantissimo e continua a insegnarmi tanto. Okay. Ti stai strattolando? <ride> no. Ho un figlio che partecipa all'associazione, fa tutte le attività possibili e immaginabili, è contento lui e quindi sono contento anch'io. Perché faccio diverse attività, macromatica e ho un video. Ci sono dei colori alle palette. Ma no, perché sono raccomandata, sono la moglie del boss. Eh. Dai, Luca, dici perché? Eh, perché qui ai Buffoni tutto. È diverso, va fate fuori.